Thank okay. you. scandagliato a un fratti venditure malsane sudditanze per la mente la mia la tua di te non lo sai la sua di chi mamava, amava l'altra di un bischelò i sensi atrofizzati enormi in vigli e indotte l'ombrico e la mela, e scrivere poesie mio. Ho carezzato muschi, verdogni di tappeti, esuberanze utili ai margini del cuore, più mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che è sempre amare, l'altro, il mischero, la mente assente, dalla pelle respirante colori, più meno in cicliamente per scrivere poesie, pensavo. fascicolo brugliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille trasbocchi di vita. La mia, la mia che non ho smesso di donare, la mia messo in godere la via di Cassio, il mondo con distanza, mi scopro un uomo in giro, tra pronto di pitute, per scrivere poesie, esso. E' in fratti, grigiastre fenditure, malsane subitanze per la mente, la mia, la tua, di te che non lo sai, la sua, di chi mamava l'altra la, del vischero. I sensi assopizzati, indormibili indotte, in botte, l'ombrico nella mira, per scrivere poesie. Credevo. Ho carezzato muschi, barboni di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capivo e il tuo che è sempre amato di rotto della battona, la mente assente, dalla pelle respirando colori, piumino incipriante gole scrivere poesie e pensavo Ascicolo e Brogliacci vogliassi finiti, salvati dai mille traslochi di vita la mia, la mia che non ho smesso di donare la mia che non ho smesso di volere la mia di gnazio il mondo fuori stanza, mi scopro loro in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie e sole. Ada e, e con cui collabora con la DIA per l'ISAV. Ieri abbiamo avuto uh, questa bella notizia uh, di questa collaborazione, già uh, uh, pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di, uh, di network. Quindi la ringraziamo perché fa molto semplice venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo um, molto vicino a lei. E collaborando e, e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la prima parola a lei, Dale Bocalfo. Okay. Allora, andiamo con il premio 8 milioni di poesia. Al quinto posto abbiamo Adriana Iftimi e Ceroli con Poema 1 531 voti. Il quarto premio, Antonio Fiore, dove finisce il cielo, 565 voti. Il terzo, Silvana Lazzarino, dove sussurra il vento, 3535 voti. Il secondo premio è a Aldo Gallina, il premio 3823 voti. E il primo premio di poesia e a Adriana Iftini e Celuli con il titolo di La mia mente con ben 4.022 voti. Complimenti Adriana. Allora, parliamo di Adriana Iftini e Coraggio, determinazione, profonda sensibilità, e' una innata curiosità, sono state le motivazioni principali che hanno accompagnato Adriana e scrittrice e poetessa bella, colta, sensibile, amante della letteratura e della poesia. Nata in Romania, Adriana nel il suo percorso di bambina, giovane, donna e madre, ha saputo cogliere gli aspetti positivi della vita, nonostante la sua infanzia e adolescenza siano state dolorose e difficili, per la critica, situazione familiare e l'atmosfera del regime. Sotto il regime di Ceausescu ha dovuto trovare in se stessa quella forza di energia per fare di ogni soggiorno un'opportunità per essere felice. Curiosa da sempre, fin da piccolissima, che farle compagnia non erano giocattoli o bambole, bensì i libri della libreria del padre e così già ai 4-5 anni riusciva a leggere i testi di letteratura e filosofia, con cui trascorreva molti pomeriggi. Lo studio è stato importante per la sua formazione culturale e personale, attenta e interessata agli argomenti che apprendeva a scuola Adriana, si mostrava molto portata per le diverse materie fin dalle elementari, quando ha scoperto una particolare predisposizione per la poesia, con dare vita alle proprie emozioni è stato d'anima. A sei anni è scritto la sua prima poesia intitolata Il cuore è una foglia. Caduto il regime spadria e dopo diversi spostamenti, incontri, esperienze come fotomodella e nel cinema diverse fiction, giunge a Roma, dove è da 25 anni con i figli, Alessia e Kevin. Il suo compagno, il maestro Mario il scultore noto al pubblico, del cavallo alato posto di fronte alla, alla sede Uh, Rai di Sassa Ludra. è anche autore di quattro chiese, una a Porto Rondo, una a Torre Bella Monica, una a Napoli e una all'Istituto Superiore di Polizia e tante altre opere qualitate in Italia e nel mondo. Adriana è autrice di una sceneggiatura, pubblicato due libri e ha vinto un premio internazionale di poesia con in Inina Viaduca, scritto completamente in italiano. Un libro che ha ricevuto molte testimonianze di, di stima ed apprezzamento da parte di personaggi illustri tra i quali vanno menzionati Paolo Villaggio, Luca Cordero di Musemo e Digno di Maria. A fine novembre del 2018 è uscito il suo libro Poesie, dove sono inserite opere di Mario Ceroli con preparazione di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore. per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questa antologia. Per nulla strutturata sotto il profilo simmetrico, la composizione delle varie sezioni in cui essa è organizzata viene proposta come una serie di tasselli selezionati in base all'unico criterio della emozione. In apparenza valente, ma poi subito scoppiettante, agli occhi di chi ne sappia leggere i pappi primitivi. Poesia, narrativa e arti grafiche in prima linea, seguite da giornalismo, recitazione e musica, si intrecciano e si sovrappongono, si amalgamano, infine, nella dinamica volutamente scomposta che articola le pagine di questo libro. Tutto è cominciato nel 2007, quando vide la luce il primo volume, realizzato con i pochi contributi messi a disposizione da aziende locali e da uno sparuto numero di artisti disposti a impegnare qualche loro risorsa sulla la grandi idea di vedere pubblicata una loro opera. Poi, una lunga storia di piccoli, ma continui successi, che ha costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi quattro anni sono state gratificate dalla partecipazione alle edizioni Book e, lo scorso anno, hanno avuto il privilegio di essere mostrate in pubblico nel big stand vestito nel castello sforzesco di Milano insieme ai nomi più attisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più delle maggiori case editrici internazionali e a disposizione di un pubblico numerosissimo composto da visitatori di provenienza cosmopolita. Magari un'emozione. Magari un'emozione è edita dalla giovane competente intraprendente Maria Biaciani, con proprietaria della casa editrice Il Sextante. Sarà anche questa volta al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche e luoghi di incontri pubblici, partendo come sempre appunto dal Buxi di 2019. Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e, o peggio, di politica commerciale e sappiamo che voi lettori sarete disposti a valutare favorevolmente le opere proposte da tanti artisti presenti nel volume. Bandire le pastoie accademiche che Ferdinando Martini contrastò e che in precedenza Francesco De Santix e Pasquale Villari, pur provenienti dalla scuola di quegli e giurista straordinario seccatore che fu marchese Basilio Puoli, avevano condannato, le nostre attuali proposte si slanceranno verso un percorso di sicuro respiro, con l'audacia dei poeti cui sorride l'ideale di un'arte nuova, in quest'epoca che si è distiosa al mondo sotto il segno della globalizzazione. Anche nella parte letteraria sono state aperte nuove vie, ma occorre certamente che tutti coloro cui ferma il seno e il fuoco sangro siano incoraggiati a scendere in campo aperto e misurarsi come non torneremo ad armi cortesi. Con tali intendimenti abbiamo voluto offrire alle nuove promesse delle arti un mezzo per uscire dalla penombra o addirittura dal silenzio ed essere esposte alla viva luce della ribalta pubblicitaria, ove i migliori saranno facilmente individuati al pubblico dei lettori sapere distingue il grano dell'olio e che riconoscerà, in taluni dei novelli argonati, i protagonisti di non lottare affermazioni di lui. Bye-bye. l'oro dell dell'attuale società italiana. Purtroppo eh, ci sono molte vicende politiche, sociali che impediscono questi eh, momenti eh, importanti per la cultura e per l'arte. Noi cerchiamo di utilizzare quelli che sono i canali che ci vengono messi a disposizione. Abbiamo fatto qualcosa anche comunque di innovativo, proprio per tentare di fare un passo, un salto di qualità. Abbiamo inserito per la prima volta in Italia le pubblicità all'interno di libri di poesie, di letteratura e di arti varie. Per la prima volta in effetti noi siamo riusciti a stampare 5.000 copie di un volume. Che vuol dire delle cifre enormi? Perché in effetti con 400 copie oggi un libro di poesie è un pezzo secolo, noi abbiamo stampato 5.000. La cosa più bella è che queste 5.000 copie sono state messe a disposizione di tutti i passeggeri della flotta in navigazione del Mediterraneo per tre anni consecutivi e pensate che sono circa 8 milioni di passeggeri ogni anno, quindi i nostri libri con uh, un piccolo sacrificio ma comunque con la capacità di aggregare artisti e sponsor hanno creato un movimento di opinione quindi siamo qui, siamo qui per portare avanti i nostri progetti con le donne in prima vita. Grazie. Tu tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.